Ecco carissimi, siamo qui in un, in un centro sanitario, il centro sanitario della parrocchia Sant'Antonio in Bari ed è uno dei due centri di orientamento sanitario della diocesi di Bari, lo si è voluto fortemente, lo si è realizzato ed è stato dato questo, questo nome, centro... Maria, madre della prontezza, abbiamo usato un'espressione di Papa Francesco che ci parla spesso di Maria pronta, madre della prontezza, pronta a servire, pronta ad andare incontro agli altri. Il Vangelo di questa quarta domenica d'Avvento ci riferisce proprio della visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria non riesce a tenere per sé la bella notizia, non riesce a tenere per sé la sua condizione di prescelta da Dio. Vuole condividere assolutamente. Mentre quando l'angelo la rassicurava e le, le diceva di non temere, non ha, non ha voluto offrire un feedback. In questo caso, ecco, sente come se così trovandosi in famiglia di poter condividere con Elisabetta questa sua gioia. Per questo, fa molti chilometri ed in fretta, ecco in questo senso troviamo proprio la prontezza di Maria, che in fretta si reca da lei, ma dobbiamo dire che eh, questa visita è all'insegna del servizio, ancora una volta Maria ci insegna a vivere autenticamente la nostra fede, una fede non può rimanere astratta, non può rimanere così un, una sorta di di filo di concetti posti l'uno accanto all'altro ma piuttosto un insieme di azioni e di azioni che devono essere perseguite che devono essere vissute quindi una fede che si traduca in atti concreti, in atti di servizio appunto ed è proprio questo servizio di Maria che ci rende realmente quella che dovrebbe essere la vita di un cristiano mettersi al servizio, servizio dei più poveri come si fa in questo centro sanitario, come si fa attraverso tutte le nostre Caritas e la Caritas italiana della Chiesa cattolica italiana. Per cui ecco, il servizio è, diventa in qualche modo il, uh, il punto uh, di non ritorno, <ride> diciamo la carta di prova della nostra fede. Però ecco nel Vangelo tradotto in italiano... Viene omesso un verbo, Maria si mise in viaggio, ma viene omesso, viene omesso non un verbo, un'espressione, un'espressione dal greco originale, anastasa, cioè alzatasi, questo verbo, quindi alzarsi, ha la stessa radice verbale del sostantivo anastasis quindi risorto, un riferimento forte è alla resurrezione. potremmo dire con le parole di Don Tonino Novello che Maria è il simbolo della Chiesa risorta che in tutta fretta si reca al mondo no? a portare la lieta notizia, eh, questo mi sembra che possa sintetizzare il messaggio evangelico di questa domenica siamo noi credenti che come Maria in tutta fretta dobbiamo portarci al mondo, specialmente in quel mondo, entrare in quel mondo in quelle realtà dove si soffre di più e dove c'è uno svantaggio di fondo incontra le persone con disabilità che vivono talvolta l'isolamento, l'emarginazione incontra i poveri nelle nostre città, nelle stazioni lì dove si dorme si soffre il freddo incontra i poveri che sono nel studio del mondo per solidarizzare, per servire, per essere appunto come Maria, per essere dei buoni e veri credenti. Buona domenica a tutti.